Ciao a tutte e a tutti, siamo qui al teatro Laura Betti di Casalecchio per il laboratorio Flow It's Bigger Than Hip Hop che si è tenuto qui grazie alla collaborazione tra Ather e Locomotive Club. Siamo qui con Inara e Manny, partecipante e tutor del progetto. Partiamo con una domanda per Inara. Quanto è stato utile partecipare a questo laboratorio in cui ci si mette alla prova esprimendosi attraverso la musica e attraverso le parole dopo mesi passati nelle proprie case? È stato molto utile, soprattutto per noi, innanzitutto riavvicinarci e trovare la musica come collante, perché è, um, questa quarantena, il stare in casa, noi l'abbiamo patito molto, devo dire. Però, è, um, è inoltre, questo, fare questo laboratorio dove mettevi subito in pratica le cose che imparavi, e, um, e il tutor, che non era proprio un vero tutor, ma era anche diventato un amico, cioè era in realtà uno scambio bidirezionale, cioè noi davamo l'attenzione e ci mettevamo in gioco, loro ci davano questa, um, questo impeto ecco, di, farci, di coinvolgerci e farci fare. E quindi è stato molto utile il nostro lavorare in equipa anche con i, i nostri tutor. Per te, no. Manny, invece, ti sei trovato nel ruolo di tutor, ti sei divertito e che novità ha portato per te questo? Allora, che mi sono divertito è sicuro, perché è stata la cosa che ho detto sempre alla fine di ogni giornata, che almeno mi ero divertito, se fosse andata male almeno mi ero divertito. E Io il tutor o l'insegnante o cose simili non l'ho mai fatto, quindi anche questa volta era un po'... Cioè, lo ero a livello, diciamo, sulla carta... Dal lato pratico ero direi allo stesso livello loro perché delle cose che non so fare ci sono Quindi le ho, ho sfruttato questo posto per imparare, eh, per sentire delle cose che non avevo mai sentito Per gettarmi, per provare a rappare su cose nuove e Quindi sì, è stato tutto un po' mischiato, eravamo tutti un po' tutor, sì. tutti un po' allievi Quindi ognuno si dava qualcosa, ecco come ha detto Antinara Quindi è stato divertente no? Ottimo, il gruppo di ragazzi che ha partecipato al progetto era omogeneo, c'erano molte differenze tra di voi e questa cosa ha avuto un effetto positivo o negativo? Il gruppo di ragazzi era in realtà disparato, diverso soprattutto perché ognuno di noi aveva, ascoltava musica diversa e il portare e il condividere la musica appunto e il fare musica assieme eh, è stato per me come per tutti quanti gli altri un modo di condivisione ma soprattutto eh, di scoperta verso l'altro, considerato anche il fatto che siamo stati un anno chiusi in casa e una condivisione così eh, non l'abbiamo avuta, e eh, cioè, ci siamo dimenticati ecco, di questa condivisione. Infatti, qual è il ruolo della musica nel facilitare l'espressione, nel aiutarti a dire quelle cose che eh, spesso senza la musica non riusciresti a dire? Beh, innanzitutto che è super versatile, perché comunque non è che quando abbiamo iniziato tutti quanti volevano rappare o tutti quanti volevano fare un beat. E alla fine non tutti l'hanno fatto giustamente, abbiamo preso l'espressività di ognuno, chi sapeva scrivere in prosa, chi se l'era giocata con la poesia, chi con le rime, chi magari neanche aveva mai rappato ma ha dato una mano a farlo, a creare. E... E cioè il ruolo della musica è proprio quello, cioè la musica fa quell'effetto, cioè unisce la gente anche dove magari ci sono delle differenze su altri campi, però la musica ha un potere proprio diciamo di unione e io mi sono avvicinato alla musica prima per quello più che per rappare, per cantare quindi ho vissuto prima sulla mia pelle l'effetto che faceva il condividere della musica con qualcuno il condividere la musica, l'ascolto e anche il fare musica che è e a quel punto ti leghi con qualcuno, cioè se ci fai musica assieme nasce qualcosa, un rapporto tra voi due se, se poi siete anche in sintonia meglio ancora, e così è stato in realtà nonostante eh, le differenze ecco. Domanda finale per entrambi, eh, vi è piaciuto lo spettacolo finale che ci è appena stato e se rifareste questo progetto, partiamo da Inara. A me è piaciuto davvero tanto lo spettacolo e come ci siamo messi in gioco tutti quanti e lo rifarei questo progetto e anche lo sponsorizzerei anche ad altre persone perché la possibilità di fare musica, di ascoltare musica non è quindi solo il sentire la musichetta che ti ascolti tipo in autobus ma proprio il metterla in atto e il capire che cosa vuoi ascoltare e sentirla bene, ehm, sì, lo rifarei altre cento volte secondo me funziona, cioè secondo me è stato soprattutto mi rendo conto che quando è bello per chi lo fa a quel punto passa anche un po' in secondo, cioè ah, diventa un po' automatico e un po' passa in secondo piano che tendenzialmente piaccia anche a chi lo vede, va bene, no, questa è la mia idea e poi secondo me, oh, siamo stati bravi cioè. Dai, <ride> confermiamo, lo sono stati, un okay. saluto a tutti ciao